Nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo praticissimo copricostume che ho deciso di chiamare copricostume Amazzonia. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato nuovo della Mistrico che si chiama Only e che è perfetto per le creazioni estive, in quanto è formato dall'80% di viscosa lino riciclata e 20% lino, quindi un filato sottile, leggero e fresco, adattissimo per poter creare queste creazioni come questo copricostume, ma anche dei vestiti e delle maglie con un punto un po' più coprente. Per quanto riguarda i vari colori che trovate sul sito Filati Elsa e che vi dico che troverete in offerta a partire dalla pubblicazione del video quindi per tre giorni da lunedì perché il video se tutto va bene esce da lunedì comunque dalla pubblicazione del video per tre giorni troverete questo filato in offerta voglio farvi vedere anche altri colori presenti sul sito non tutti perché ne ho tanti però vedete ha questi bellissimi colori il bianco che è quello che vi consiglio perché è quello che eh, più si adatta a qualsiasi tipo di costume voi abbiate di colori però anche il senape non è niente male e io adoro il canna da zucchero solo che ho optato per il verde perché ho molti costumi eh, con le tonalità del verde ma anche con delle tonalità dell'azzurro che comunque vanno bene con questa tonalità di verde e anche un costume nero come quello che sto indossando in questo momento per quanto riguarda il quantitativo io ho utilizzato 400 grammi lavorando con l'uncinetto numero 4 per una taglia eh, M come potete vedere il copricostume comunque è largo non c'è bisogno di allargarlo tantissimo quindi secondo me una taglia M può aumentare soltanto di un motivo massimo due e quindi però fallo lungo come me perché comunque io sono alto 1,75 m quindi se siete eh, una taglia M ma siete più basse secondo me 450 grammi bastano altrimenti optate per 500 grammi Stesso discorso per la taglia L, vi consiglio tra i 500 e i 550 grammi. Poi naturalmente se volete la creazione ancora più larga o ancora più lunga, perché mh, potete farla anche più lunga, vi consiglio di prendere comunque del filato in più, quindi tra i, tra i 50 e i 100 grammi. Per quanto riguarda la lavorazione, ho scelto una lavorazione molto semplice, vedete ha queste strisce rilievo, ma non sono proprio, proprio in rilievo. Ve ne accorgete bene quando andrete a vedere come si realizzano i giri, che sono due giri che vanno sempre rilievo e io ho optato per questa lavorazione a strisce eh, mi piaceva proprio il fatto di eh, che fosse una lavorazione forata ma comunque coprente infatti come potete vedere sotto non si vede tantissimo il mio costume come fatto quindi a ah, questo vedo e non vedo che trovo veramente bellino per un copricostume da indossare anche quando si va al bar ed è questo il motivo per cui ho anche deciso di realizzarlo a pannelli in modo tale che il pannello dietro sia più lungo infatti come potete vedere mi copre molto di più dietro anche il sedere, questo perché se decidiamo andare a bar mentre siamo in spiaggia e vogliamo sederci sulle sedie non dobbiamo per forza portarci uno um, l'asciugamano ma possiamo sederci tranquillamente con il nostro copricostume e quindi per rispetto a quel a pezzo davanti quello dietro ha 5 giri in più ma voi potete farne anche un po' di più dipende sempre da quanto lo volete fare più lungo quindi una volta realizzati questi due pezzi vanno cuciti sulle spalle e vedete io ho fatto uno scollo molto eh, chiuso non l'ho voluto fare troppo aperto quindi sono andata a cucire le spalle e poi ho cucito lateralmente. Per la cucitura laterale ho lasciato un bello scalfo di circa 26 cm ma anche la cucitura è solo 26 cm. Ho calcolato in modo, mi sono provato il costume, ho messo sopra i due pezzi con i vari um, marcatori per poter vedere fin dove cucire e lasciare che il fiocchetto del costume venisse fuori non so voi ma io una cosa che odio tantissimo di questi costumi con i fiocchetti che adoro eh, mi piacciono come modelli ma danno sempre la problematica che quando si mettono i pantaloni quando ci si va a mettere un po il costume, fanno sempre dei bozzi qui lateralmente è per questo che ho deciso di fare la cucitura molto più in alto in modo tale da non creare appunto bozzi dove abbiamo questo slip del costume con i fiocchettini è stata una piccola accortezza che ho deciso di fare per un copri costume che in ho intenzione di indossare spesso quest'estate. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, se così come sempre mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di incentare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su Instagram. Vi ricordo inoltre che sul sito sarà anche uh, possibile acquistare il PDF nel quale io vi um, scrivo passo per passo uh, le varie um, giri da fare e gli aumenti per poter fare le taglie più grandi quindi per chi non ama seguire i tutorial può acquistare il uh, pdf in modo tale da fare la creazione comunque anche senza dover sentire il mio, uh, il mio parlare veloce e vi ricordo inoltre che i pdf sono anche in lingua inglese e francese detto ciò noi ci vediamo al prossimo video tutorial per realizzare il nostro copricostume io ho deciso di utilizzare il filato che si chiama Only Lino, che è della mistrico ed è formato da il 80% viscosa di lino riciclata e 20% lino. Il colore che ho scelto io per il mio copricostume è questo colore verde. Perché ho dei costumi comunque verde e nero, quindi va benissimo come abbinamento. però come sapete sul sito trovate molti altri colori, tra cui questi tre che vedete, ma anche il bianco e il nero. Quindi potete fare il copricostume. Nella tonalità che più vi piace, detto ciò, lavorerò con l'uncinetto del numero 4. In questo momento, io vi farò vedere un campione dove ho montato 26 catenelle. Andremo a realizzare due pannelli, uno avanti e uno indietro, che poi andremo a cucire insieme sulle spalle. Lateralmente, per quanto riguarda invece eh, la lavorazione vera e propria, io andrò a montare 74 catenelle. Quindi ehm, il multiplo che andiamo a lavorare è un multiplo di 8 a cui vanno aggiunte 2 catenelle. Infatti, io qui ho 24 catenelle un multiplo di 8 più 2 catenelle quindi totale 26 nella mia lavorazione nel pannello io andrò a montare quindi 72 catenelle più 274 appunto per multiplo di 8 più 2 catenelle eh, mi raccomando quando andate a montare le catenelle tenete presente che dovete misurarvi uh, la vostra um, i vostri fianchi di o oh, siena sì, no, secondo di cosa avete più grande dividolo la metà perché appunto faremo due pannelli e aumentare di 5 cm perché comunque è un copricostume quindi deve essere più largo rispetto alla vostra misura standard. Quindi non so se come me voi per la parte avanti avete eh, 40 cm, andate a montare le catenelle fino ad arrivare a 45-46 cm. Um, quindi più largo lo fate meglio è perché comunque è un copri costume. Potete anche realizzare la parte dietro più stretta e la parte avanti più larga, se questo eh, se perché volete che davanti vada ancora più largo rispetto al dietro, quindi magari rispetto al dietro potete montare per il davanti una o due motivi in più. Detto ciò, per una taglia M io comunque vi consiglio di montare almeno due se non tre motivi in più rispetto a me, per una taglia L andate a montare 5 se non anche 6 motivi in più rispetto a me. Possiamo andare a fare quindi il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella prima delle mie 26 catenelle e vado a fare un'altra maglia alta quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro saltiamo 3 catenelle entriamo nella quarta e andiamo a fare due maglie alte una e rientro due catenella di separazione prendo filo rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta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 Salto 3 catenelle, si ricomincia da capo quindi entro nella quarta e vado a fare due maglie alte, una e rientro 2 catenella di separazione. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare due maglie alte, una e due. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo ad affare due maglie alte, una e rientro due. Salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Andiamo a terminare il giro. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo ad affare due maglie alte, una e rientro due catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. vado quindi a terminare il primo giro salto di nuovo 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare due maglie alte una e rientro due catenella di separazione rientro e vado a fare una maglia alta catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte una e rientro due salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare una maglia alta prendo il filo vado nella maglia, nella catenella successiva e vado a fare la mia ultima maglia alta devo aver contato male al solito ogni tanto mi capita quindi vado a sfilare le catenelle in più ho fatto una catenella in più ho contato male quindi ecco abbiamo terminato il nostro primo giro mi giro con la lavorazione vado a fare il secondo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta prendo il filo vado nell'archetto di una catenella che mi separa le due maglie alte dalla maglia alta e vado a fare due maglie alte una e rientro due catenella di separazione prendo il filo e vado a fare una maglia alta in rilievo sul davanti sopra la maglia alta quindi prendo il filo entro nel foro prima della maglia alta esco nel foro dopo la maglia alta e vado a fare una maglia alta in rilievo Catenella di separazione vado tra la maglia alta e gli ultimi due maglie alte vado a fare due maglie alte una e rientro due. E si ricomincia da capo vado tra le due maglie alte e vado a fare due maglie alte una e due prendo il filo vado tra le due maglie alte e la maglia alte vado a fare due maglie alte una e due Catenella di separazione, prendo il filo e vado a fare la mia maglia alta e rilievo. Quindi entro nel primo foro, esco dal secondo foro e vado a fare la maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, vado nel foro che mi di una catenella tra la maglia alta e le due maglie alte, vado a fare due maglie alte, una e due, vado tra le due maglie alte e vado a fare due maglie alte, una. E, e si ricomincia da capo quindi. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro secondo giro. Vado a terminare il secondo giro quindi vado sempre a fare due maglie alte nel primo archetto di una catenella. Quindi una e due, catenella di separazione. Vado dove ho la maglia alta per andare a fare una maglia alta in rilievo quindi entro nel foro. Esco nel foro successivo mettendo la maglia sul davanti e vado a fare la mia maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, entro nel foro successivo che mi separa la maglia alta dalle due maglie alte e vado a fare due maglie alte, una e rientro due. Termino il giro andando a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro visto che comunque abbiamo una base diversa e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva prendo il filo entro nell'archetto di una catenella tra le due maglie alte e la maglia alta e vado a fare due maglie alte una e rientro due Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una semplice maglia alta Catenella di separazione Entro nell'archetto successivo e vado a fare due maglie alte una e due Vado tra le due maglie alte e vado a fare due maglie alte una e rientro due e si ricomincia da capo quindi due maglie alte nell'archetto di una catenella una e due catenella di separazione vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta catenella di separazione vado nell'archetto successivo di una catenella e vado a fare due maglie alte una e due due maglie alte tra le due maglie alte una e due si continua sempre così quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere come vedete io la maglia alta e rilievo la faccio solo nei giri eh, pari quindi il 2 il 3 il, cioè il 2 il 4 il 6 e così via in modo tale che la striscia, striscia che verrà sul davanti non sia troppo in rilievo me la voglio far vedere un attimo perché comunque io un pannello l'ho già terminato per farvi vedere come andare a lavorare Vedete, questa è la lavorazione che vedrà verrà, e vedete abbiamo queste strisce rilievo, ma non il proprio rilievo, rilievo, e questo quindi permette alla lavorazione di rimanere comunque bella morbida, ma di avere queste strisce un po' che si notano di più in lontananza, però non tantissimo proprio appunto perché noi alterniamo, eh, non facciamo sempre la maglia alta il rilievo in modo tale quindi da non venire quella mappina sul eh, davanti, che per un copricostume secondo me non è proprio l'ideale quindi adesso continuerò vi farò tutti e due i, i, i, i, i, i, i, i pannelli sono indecisa se quello dietro farlo più lungo rispetto a quello davanti nel caso comunque io vi dirò quante volte quanti giri sono andata a fare e se ho fatto diversamente il dietro quindi ho fatto più lungo vi dirò quanti giri ho fatto in più sul dietro e poi vi farò vedere come andare a cucire dunque ho terminato i due rettangoli per il rettangolo avanti i eh, pannelli per il pannello avanti ho fatto 55 giri per quello dietro ne ho fatto 60 in modo tale che dietro mi copra un po di più adesso andiamo a cucire per prima cosa vi dico che io metto le catenelle iniziali in alto quindi questa sarà la mia parte dove andrò a cucire le spalle in modo tale che sotto venga ancora più eh, largo e svasato rispetto a sopra se mettiamo le catenelle sotto quindi mettiamo le due um, pannelli uno sopra l'altro e andiamo a cucire mi raccomando quando mettete i pannelli il giro dove ci sono le maglie alte e il rilievo va sul davanti quindi sia qui che qui altrimenti vi trovereste con il rovescio della lavorazione e non va bene il rovescio della lavorazione va all'interno quindi sul davanti noi abbiamo le maglie alte rilevo sul davanti adesso io andrò a cucire per tre per due motivi ossia partirò da qui questo è un motivo questo è un secondo motivo mi fermo dove ho il secondo uh, um, se vogliamo chiamare così, di due maglie alte chiuse insieme sia da questo lato e farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Per cucire, naturalmente, entrerò sempre da una catenella all'altra, quindi una cucitura molto normale, e poi vi farò vedere invece come andare a fare la cucitura ai lati. Allora ho cucito le spalle sia da questo lato che da quest'altro lato e adesso devo andare a cucire lateralmente due pezzi Per andare a cucire i pezzi io lascerò uno bello scalfo perché comunque è un copricostume quindi di avere uno scalfo largo E lascio liberi 20 giri che corrispondono a circa 26 centimetri ora 25 cm. Più o meno siamo lì, quindi 20 giri e vado quindi a cucire due pezzi e cucirò per altri 20 giri, quindi per un totale di altri 26 um, circa centimetri uh, e quindi cucirò dietro e avanti, cioè uh, i due pezzi avanti e dietro in maniera molto molto semplice. Quindi tolgo il marcatore e vado direttamente a lavorare i due pezzi per iniziare io lavoro in questa maniera per fermare bene il filo quindi avanti in questa maniera e poi vado invece a lavorare in maniera molto semplice faccio sempre combaciare i pezzi sia avanti che indietro E vado a lavorare entrando da una parte all'altra non tiro troppo il filo perché tirando troppo la lavorazione poi viene una sorta di bozzo quindi vado molto leggera a lavorare anzi ogni tanto fate anche così in modo tale da stendere il filo della cucitura non andate a stringere perché altrimenti come vi ho detto vi si crea un bozzo che è brutto da vedere lateralmente quindi la lavorazione quando andate a cucire lateralmente, vedete, io entro un filo dietro, un filo avanti, deve essere molto leggera. Se vi accorgete che invece tendete a, a tirare troppo il filo, ogni tanto fermatevi e tirate in questa maniera, in modo da ammorbidire la lavorazione. Vedete, io qui ho già cucito e come potete vedere non è tirata, non viene un bozzo, ma la cucitura è bella stesa. E quindi andremo a fare la stessa cosa anche qui vi ricordo che io cucirò per circa 26 cm e ho lasciato anche 26 cm sopra quindi sotto vedete qui già lo potete vedere verrà questo bello spacco sia avanti che dietro in modo tale appunto da avere un copricostume molto morbido molto largo e facile da rimettere e togliere quindi procedo con la lavorazione la cucitura una volta finita la cucitura il nostro eh, costume sarà terminato